Oggi voglio fare una riflessione con te circa l'analisi fondamentale e del perché noi comunque la osserviamo, ma in che modo lo facciamo e soprattutto a cosa bisogna dare priorità. Quindi voglio andare a trattare un argomento che spessissimo abbiamo trattato nei nostri webinar di Stock Insider, in modo da aiutare anche te qui su YouTube nell'approccio, appunto, ai mercati, alle aziende e al trading situazioni. Infatti, devi sapere che, come per quanto riguarda il Forex, dove si guardano alcuni aspetti della macroeconomia, di cui spesso parliamo qui sul Canale. quindi per esempio sto parlando dei tassi di interesse sto parlando delle politiche monetarie che possono essere espansive oppure restrittive e delle conseguenze che possono avere quindi sul sui mercati valutari eccetera eccetera ecco proprio come si guarda quello per avere una panoramica più completa si guardano in certi contesti le azioni a punto di vista anche fondamentale quindi per esempio si guarda quello che può essere il trend di utili e ricavi si guarda il price earning si guarda il fair value si guarda l'indebitamento che è fondamentale si guardano insomma tutti questi elementi e anche in realtà le dinamiche di management quindi quello che sta succedendo per esempio se ci sono dei progetti in piedi noi per esempio abbiamo trovato in alcuni casi delle aziende che avevano dei progetti in piedi interessanti per i quali guadagnavano guadagnavano diciamo punti di interesse mentre invece altre che magari erano messe meglio dal punto di vista fondamentale per altri dati ma al contempo non erano messe bene dal punto di vista di progetti di management di CEO eccetera eccetera oppure può essere interessante anche capire a volte quando cambia un CEO abbiamo visto anche un caso del genere con un CEO che è stato di fatto che è che è cambiato in un'azienda e il CEO che è arrivato è una persona molto in gamba e quindi anche questo è interessante l'abbiamo visto da quel punto di vista però cos'è che voglio trasmettere con questo video? voglio trasmettere il fatto che quando si investe su un'azienda allora noi comunque sia guardiamo il grafico quindi l'ultima parola là il grafico un'azione può essere anche bellissima dal punto di vista fondamentale ma ci vuole il grafico per comprarla nel senso che noi senza grafico comunque sia non operiamo cioè il grafico, la price action è il punto centrale cardine della nostra metodologia però con un'analisi anche Fondamentale sotto si ha più sensibilità sull'azienda, si conoscono meglio le dinamiche che può avere, si conosce meglio il rischio che c'è nell'investire in una certa determinata azienda e soprattutto si possono adottare delle eventuali contromisure qualora servissero. Per esempio se si investe su un'azienda che ha una bellissima price action però a livello fondamentale si nota avere delle criticità come per esempio un indebitamento particolarmente elevato o una copertura appunto dei debiti anche a breve termine che non è magari ottimale e ti consiglio di andare a vedere tutti i video che abbiamo realizzato circa questi aspetti quindi circa l'indebitamento circa la valutazione eccetera e per valutazione intendo se un'azienda risulti sottovalutata o sopravvalutata rispetto ai competitor. quindi mi riferisco al fair value mi riferisco al price earning temi di cui abbiamo parlato appunto qui sul canale però il suo discorso è che se noi investiamo in un'azienda che è molto bella dal punto di vista di price action ma ha delle criticità di questo tipo, noi non è che non ci investiamo perché ha delle criticità, però ci investiamo con un'attenzione differente rispetto a se è solida per esempio. Quindi a cosa mi riferisco? Mi riferisco magari all'utilizzo di uno strumento diverso, mi riferisco magari all'utilizzo di, un, di uno stop garantito, ma non è tutto perché infatti si può utilizzare l'analisi fondamentale anche per fare il contrario. Quindi, se è vero che se ci accorgiamo che un'azienda ha delle criticità a livello di analisi fondamentale quindi per esempio che ha un indebitamento alto, che ha un trend di utili ricavi molto brutto piuttosto che una valutazione che non va bene o un management folle per esempio ecco come è vero tutto questo è vero anche il contrario quindi se si investe in un'azienda che per esempio è messa bene di perception ed è messa bene a livello fondamentale si può ragionare in ottica di un po' più lungo termine e qui non mi sto riferendo al comprare le azioni e metterle diciamo in un cassetto ciao no mi riferisco al fare un'osservazione di questo grafico più di lungo termine quindi magari cogliere più opportunità rispetto a quello che si farebbe se invece l'azione non fosse messa bene dal punto di vista fondamentale quindi per esempio si può ipotizzare un movimento di questa azienda o meglio di questa azione da un certo livello a un certo altro livello e quindi cercare di cogliere questo movimento seguendo lo swing infatti noi facciamo swing trading sulle azioni non è che compriamo le azioni e poi le lasciamo lì e quindi ragionare un po' più in un'ottica di medio termine piuttosto che fare il classico trade di, di breve termine di qualche giorno cosa che invece può essere più probabile per un'azione che ha una situazione fondamentale non ottimale comunque queste sono tutte cose che guardiamo su, su stock insider e nei nostri webinar settimanali quindi se ti interessa approfondire ti Invito ad andare qui in descrizione, andare sul sito e scoprire Stock Insider e quello che facciamo. Comunque ci tengo a chiarire al 100% un concetto che ritengo fondamentale: cioè che comunque il faro, il punto diciamo cardine, la cosa centrale. Che bisogna fare è dare priorità al grafico, quindi alla price action, e quindi quello che sto dicendo è che noi possiamo avere anche un'azienda con un trend utile ricavi fantastico, con un indebitamento super sotto controllo, con una valutazione perfetta, con quindi price earning, fair value, come li vogliamo noi, con un management intelligente, eccetera, eccetera. Però ecco in questa situazione se non c'è una price action buona non si deve, cioè noi non entriamo. Anche se magari potremmo decidere di metterla sotto la lente. E quindi tenerla d'occhio e anche questo un qualcosa a cui serve l'analisi fondamentale, nel senso che se vediamo un'azienda che è buona, prima o poi è facile che il grafico diventi buono, nel senso che magari il grafico è negativo, ma la situazione fondamentale è buona, e quindi è probabile che nei prossimi mesi la situazione grafica anche diventi buona e che quindi si possa intervenire o meglio acquistare azioni e via di seguito. E quindi anche questo è un aspetto molto importante. E ultima cosa che voglio dire, e anche Ardo ha fatto un video molto interessante su questo, e ti consiglio di andarlo a vedere. Si può operare anche short, ovviamente, con il nostro approccio, nel senso che l'analisi fondamentale comunque aiuta anche a da quel punto di vista perché Perché se un'azienda per esempio ha dati negativi tutto il ragionamento che ho fatto long vale per lo short quindi se un'azienda ha dati negativi e il grafico è fortemente short ecco che è facile questa azienda continua a scendere e Viceversa se un grafico è fortemente short ma le situazioni fondamentali sono buone Ecco che noi andremo lo stesso short probabilmente però avremo un occhio diciamo di riguardo in più Avremo, avremo un'attenzione un pochino più alta e saremo pronti a uscire qualora le dinamiche di prezzo ci dicessero che è il caso di uscire Quindi è un discorso che vale sia long che short Ora ti invito a mettere like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale se interessano argomenti come questo E noi in ogni caso ci vediamo al prossimo video Ciao